Buonasera a tutti, 36 anni fa, il 13 luglio del 1985, si teneva il Live Aid, il famosissimo concerto organizzato da Bob Geldof per raccogliere fondi di beneficenza per la lotta contro la carestia in Etiopia. Forse però non sapete questa curiosità, anche gli organizzatori del Live Aid hanno adottato una tecnica che è molto familiare a noi Toastmaster. Infatti, Ogni band che si esibiva aveva a disposizione soltanto 20 minuti per suonare i propri brani. Per fare in modo che il concerto si svolgesse in modo regolare è stato costruito un palco circolare diviso in tre spicchi. Lo spicchio rivolto verso il pubblico era il luogo dove la band si esibiva. Gli spicchi invece alle spalle del palco principale erano dedicati a smontare gli strumenti della band che aveva appena terminato e preparare gli strumenti della band che avrebbe suonato successivamente. Dato che la band che suonava aveva a disposizione soltanto 20 minuti, sul palco principale era stato montato un semaforo che indicava uh, con il colore verde uh, il momento in cui iniziavano gli ultimi 5 minuti a disposizione, con il colore giallo gli ultimi 2 minuti e con il colore rosso quando il tempo a disposizione dei 20 minuti era terminato. Vi ricorda qualcosa? Ecco, purtroppo le similitudini tra... Live Aid e la nostra serata di questa sera purtroppo terminano qui. Infatti, finché saremo nelle serate virtuali su Zoom, non potremo applaudire fragorosamente come hanno fatto il pubblico alle mie spalle a Live Aid. E quindi eh, useremo la prima regola di applaudire con il gesto dei segni. La seconda regola che vi propongo di rispettare per svolgere perfettamente la serata è di tenere i nostri microfoni chiusi quando non stiamo parlando. Ecco, con queste due semplici regole faremo in modo che la serata si svolga regolarmente e con una eh, immagine della memorabile esibizione dei Queen cedo immediatamente la parola al nostro Presidente per dare l'avvio a un'altrettanto memorabile serata del nostro club Toastmaster Milanesi. A te presidente